Allora, mi raccomando, questo, vale, lo scrivo perché ormai è un po' tutto sporco qua. Questa è l'accelerazione che è questa curva gialla. Eh? Questa è l'integrale di questo. Cioè questo è v0, scusatemi, v dell'istante t uguale a quello iniziale più l'integrale di quello, d'accordo? Quindi, se v0 fosse positivo, cosa vuol dire? Siccome la caduta è verso il basso, già qua. se la velocità iniziale è verso il basso, quindi se v0 è positivo, allora il grafico sarebbe questo. inizialmente la velocità è positiva e vale V0 e a partire da questo valore lui arriva a un certo assintoto ha un valore asintotico, che so, questa qua quindi lui da questo valore sale in maniera che non sto più a disegnare vi lascio a voi questo è il grafico quando parte da zero se invece la particella era lanciata verso l'alto e avesse avuto una V0 negativa allora il grafico sarebbe stato questo no? se questa è la direzione della velocità positiva quindi questo è verso il basso velocità, questo qua, verso e questo invece è verso l'alto, velocità negativa, lui partiva da un valore negativo, da un v0, che era minore da 0 e da qui, se questo è il valore asintotico lui ci arriva così, pensateci. Quindi questa è la formula generale, questa è la formula, questa qua e la formula quando la velocità iniziale è 0. Siamo d'accordo? Alcuni commenti che anticipano la fisica. Supponiamo che non ci fosse fluido. Il B, quel parametro B, è quello che descrive la presenza del fluido. Poi ci sono fluidi più o meno viscosi, più o meno facili da attraversare. Per esempio, l'aria è un fluido, l'olio d'oliva è un altro fluido. Quale dei due, secondo voi, è più difficile da attraversare? Ovviamente l'olio. Quindi immaginate di togliere l'aria del tutto. Non c'è aria, non c'è fluido. Quindi immaginate una caduta di un grave in assenza di fluido. Quindi, quando, il flu quando questo parametro B vale 0, cosa succede a tao? Tau cos'è? Tao è M diviso B, quando voi diminuite il B rendete il fluido sempre meno viscoso, cosa succede a Tau? Diventa sempre più grande e per l'assenza totale del fluido il tau è infinito, cosa vuol dire? Che questa funzione esponenziale non, non muore affatto, cioè se B è 0, questo vale 0, E alla 0 vale 1 e questo è G e sarebbe un'accelerazione costante quindi invece di avere un'accelerazione che muore esponenzialmente in assenza di fluido l'accelerazione rimane costante per un fluido poco viscoso l'accelerazione muore esponenzialmente ma molto gradualmente per un fluido molto viscoso muore così quando non c'è fluido l'accelerazione non cambia affatto ed è G e quando, quale sarebbe l'andamento della velocità se non ci fosse un fluido? Non sarebbe questa funzione qua. Quale sarebbe? Allora, facciamo di nuovo il caso che parte da fermo, quindi questo era solo per, per essere avvertiti. Quindi io voglio fare il grafico quando la velocità iniziale è 0 Quando la funzione quindi parte da zero, no? la velocità, velocità positiva vuol dire che scende il corpo, Dovete abituarvi già adesso a guardare i grafici cinematici in questo modo. Cosa vuol dire velocità positiva? Vuol dire che la, la, al passare inesorabile del tempo, il tempo aumenta, cos'è una velocità? L'ho detto prima, una velocità in ultima analisi è un delta x su un delta t. Se questo è positivo, vuol dire che gli l'aumento inesorabile del tempo corrisponde a un aumento di x. Quindi una velocità positiva vuol dire che la x diventa sempre più grande, ma x per noi è verso il basso. Quindi velocità positiva è verso il basso. Abituatevi già adesso a guardare così le cose, eh? Quindi in presenza di fluido cosa succede? Che il grafico arriva asintoticamente a questo valore qua che è mg diviso v. Arriva sinteticamente, è un 1 meno esponenziale uno potrebbe costruirlo bene facendo le tacche caratteristiche, quindi io potrei obbligarvi all'orale di non fare una, una curva del cazzo, ma di farne uno per bene. E come lo costruisce? Fa i vari tau e fa 36% oppure 1-36% che è 64%, cioè lo costruisce, no? uno su e per uno su e per uno su e per. lo costruisce e, e fa una bella figura orale se uno fa ma il professore più o meno va non si capisce se va a una sitota o no. no mi raccomando vedete gli orali con l'intenzione di far capire che avete studiato se il fluido shh, se il fluido uh, è sempre meno viscoso, cosa succede? <ride> Guardate, a parità di grave, anzi, siccome uno studente mi ha appena fatto la domanda, ma se io faccio cadere, non so, un topolino o un pianoforte da un edificio, cosa succede? A parità di fluido raggiungeranno velocità limiti diversi, perché dipende dalla massa. Però la massa, devo ancora spiegarlo, però intuitivamente se io prendo un topolino e provo a accelerarlo, sarà facile. Se prendo un piano coda e cerco di... Eh, cerco è molto più difficile. La, non perché è pesante, eh, non confondere massa col peso. Voi potete determinare la massa di un corpo rispetto a un altro in assenza di forza peso, in assenza di gravità. Prendete in mano e fate così. Se è facile farlo accelerare, avrà una massa piccola. Se è molto più difficile farlo accelerare ha una massa maggiore Quindi, quello che appare qui è la massa in quel senso A parità di pianeta, terra A parità di fluido, aria La velocità limite dipende dalla massa Chi ha una massa maggiore avrà un, un assentato più alto D'accordo? Quindi che sia chiaro, non sto dicendo che tutti i corpi hanno la stessa accelerazione tutti i corpi avranno la stessa accelerazione, quindi se parto da fermo avranno la stessa velocità quando toccano il suolo. Quando? Quando non c'è il fluido. Eh. O quando riesco a diminuire gli effetti del fluido. Per questo è il classico esperimento che faccio ogni anno, forse l'avrete anche visto nelle scuole. Io non ho costose a, a, a pompe a vuoto da poter rimuovere l'aria da questa stanza, anche perché poi morireste tutti, <ride> ma potrei costruire con molti soldi una specie di campana di vetro, attaccarci alla costosa pompa, accenderlo e fare un vuoto, almeno parziale, dentro la campana e poi con un meccanismo di rilascio far cadere, che so, una piuma e un sasso e far vedere che partendo entrambi da fermi, Avendo la stessa distanza da attraversare, arriverebbero simultaneamente, che io traduco nel dire che arrivano con la stessa velocità. È il famoso esperimento di Galileo. Ma in assenza di tanti soldi così, io cosa faccio? Questo corrisponde alla mia piuma, la penna corrisponde a un oggetto, è evidente che in assenza di, in assenza di, uh, di tentativi di controllare l'effetto dell'aria è evidente che la penna prima mannaggia ma come posso dimostrare che è l'aria che fa che è responsabile già lo potete vedere perché la piuma svolazza eh? ma c'è un altro modo metto la piuma sopra il quaderno siamo caduti assieme l'avete visto? avviene molto rapidamente, senza tardi soldi eh? sono caduti assieme. Questa è una dimostrazione che il quaderno ha fatto strada, ha aperto l'aria e quindi il foglietto di carta è caduta senza essere in, qual, in qualunque modo rallentato all'aria. L'avete visto? Fatto la casa, d'accordo? Senza costose pompe a vuoto, eccetera. Oppure, oppure è evidente che l'aria è lo stesso oggetto ha la stessa massa non è che è cambiata la massa se io faccio così col foglio no cioè la stessa massa eppure con Ridotto o aumentata la sua densità, cioè occupa meno volume, riesco a, a rendere l'effetto dell'aria praticamente misurabile. Cioè, entro la precisione con cui riusciamo a guardare senza avere costosi sistemi di fotocellule che misurano o telecamere ad alta velocità, voi potete dire che arrivano ragionevolmente nello stesso istante a differenza di quando il foglio era aperto quindi uno vede subito che l'effetto dell'aria e la cosa che mi stupisce è che la gente, gli esseri umani abbiano piegato secoli per accorgersi di questo cioè pensateci come faceva Aristotele una delle persone più intelligenti del mondo che siano mai vissute a non vedere questo semplice fatto io sono molto stupito cioè non riesco a, a, a, a capire questo fatto come mai, si vede che in antica Grecia forse andavano giù tutti in tunica, in sandali non facevano molto freddo neanche l'inverno quindi forse Aristotele non ha mai attraversato un lago ghiacciato perché se l'avesse fatto avrebbe scoperto la legge inerzia molto prima, no? Oh, cioè è veramente interessante come le persone non siano riuscite a vedere cose che per noi sono semplici perché noi viviamo in un mondo di automobili, a moto, treni, aerei, quindi molti concetti di fisica voi riuscite a capire subito. La gente prima della diffusione di massa degli automobili, figuriamoci degli aerei, molta esperienza di, di, di esperimenti di fisica non ce l'avevano, esperienza di fisica. Questo qua del, della carta arrotolata, come è possibile che a nessuno avesse notato una cosa del Comunque è andata così, ok? Shhh. Quindi se io ho, se ho un B piccolo, facciamolo così, se ho un B grande, quello faremo di nuovo esercizio, io sto facendo un discorso qualitativo per il momento. Se ho un B grande, cosa succede? Intanto il limite scende, per esempio se io, dimezzo, se io raddoppio la B, siccome la B è il denominatore, se io raddoppio la B, la velocità al limite si porta qua, quindi l'assintoto nuovo è questo. Ok? Ma il tau com'è? Il tau era M su B Quindi se io ho B2 uguale a 2 volte B1 Qual è il, qual è il legame tra T2 e tau1 tau e tau2? Siccome tau è uguale a M diviso B1 E questo è uguale a M diviso B2 Ma B2 è 2 volte B1 Vedete che tau2 è uguale a metà di tau1 giusto? Sì. Se io raddoppio la B, la tau diminuisce di metà. Quindi, se questo è la tau, facciamo la curva. Io adesso disegno la tau della curva con questo limite qua, supponiamo che questo sia la tau. Tac, tau 1, tau 1. Questi sono tau 1. Quindi, dopo tau 1 lui deve arrivare a 1 36, quindi 1 0.36 che cos'è? È, è 0.64% del valore finale. Quindi questo è il valore finale, 50% è qua, 60, 70, 80, 90 sarà circa qui. Ok? Dopo un altro tau, lui deve arrivare al 64% di quello che è per arrivare in cima. Quindi sarà circa qui. Dopo un altro tau Sarà circa qui, quindi in, che so, in rosso facciamo la curva con, uh, con B1. Adesso faccio la curva con B2, quindi B2 è due volte B1, ok? Quindi vuol dire che tau2 è metà di tau1, quindi quello che è un tau qui è già due volte tau2, tau1 è questo e questo è tra 3 tau2 ok? perché tau2 è metà di tau1 vi vedete? vi seguite? quindi in, in, in, in blu lui arriverà qua poi arriverà qua poi arriverà qua, poi arriverà qua. ah, ho sbagliato, qua giù Bravi, sentivo un borbottio. Quindi lui arriverà, siccome il valore finale è questo, deve arrivare, a, questo è 50, sarà circa qua, poi devo arrivare circa qua, e devo arrivare circa qua, quindi è così. Ok? Quindi la velocità limite è dimezzata. e... No, ma ho fatto il disegno sbagliato. No, non è quello che volevo fare perché io volevo fare la B1. Quindi ho visto l'errore e la rifaccio. Eravamo entrambi sbagliati. Stavo sbagliando, ma voi mi avete fatto. Ho sbagliato due cose. Voi mi avete segnato su uno. Coraggio. Coraggio, silenzio. Se questo è il valore di velocità limite. O oh era giusto? Era giusto. Era giusto. Ok? una cosa del genere, era giusto quindi questa è la curva 2 e questa è la curva 1 ok? è giusto, era giusto vedi ho un ho una mg diviso b2 e ho un mg diviso b1 b2 è uguale a 2 volte b1 quindi è metà e la tau, era giusto, era giusto, d'accordo? Cosa succede se io diminuisco la vita? Allora facciamo un po' un conto, qual è la formula? Eccola qua. Cioè anzi faccio questa domanda qua. Fatemi pensare. Fatemi pensare. Se io vi chiedo qual è la derivata di questa, cioè l'accelerazione è questa? Silenzio per cortesia, siamo stanchi, però questo non vuol dire di giocare la spugna, eh? Vuol dire che dobbiamo eh, reagire, un respiro profondo. Uh, mettete le dita in una presa elettrica uh, date un pizzicotto ma reagite non fate conversazione perché poi l'entropia aumenta ragazzi sì? Sì. noi abbiamo ottenuto questo integrando questo nell'ipotesi che la velocità iniziale fosse zero fate l'opposto per verificare quando fate gli integrali siccome gli studenti non amano molto fare gli integrali tendono a sbagliare vi esorto tenuto la risposta fate la verifica e qual è la verifica? di derivare questo è meglio che questa sia la risposta ovviamente per v limite intendiamo mg diviso v d'accordo? quindi se io vi chiedo qual è l'accelerazione iniziale con una velocità così, la vedete da qua, l'accelerazione iniziale con t uguale a 0 vale g. d'accordo? Quindi in realtà questo grafico qua, il modo migliore per disegnarlo è questo, tirate una retta che avrà pendenza g. Attenzione, sembra, questo vuole essere una retta, vedo che c'è una... questa è la retta... V di T uguale GT Quello è la retta V uguale GT. Dovete convincervi che la, la funzione questa qua ha questo aspetto. Lui inizialmente sale con pendenza G, perché inizialmente qual è l'accelerazione di questo? È G! Qual è l'accelerazione? E' il valore di questo, e qual è l'accelerazione iniziale? È il valore di questo quando t uguale a 0. E quando t uguale a 0 è g. Quindi inizialmente la funzione rosso, che è questa qua, deve, deve, deve cercare di seguire questa retta. Poi comincia a, a, a scostarsi sempre più fino ad arrivare per l'appunto al suo centro. Questo è il modo di disegnarlo. Si traccia la pendenza iniziale, che è la retta v uguale gt quindi questa qua è la legge della caduta dei gravi se volete di Galileo cioè quello in assenza, in assenza di fluido in assenza di fluido l'accelerazione è g quindi se l'accelerazione è g se a è uguale a g la velocità in un istante t è uguale alla velocità iniziale, che in questo caso vale 0, più l'integrale di questa cazzo di costante da t. Da t. E questo cos'è? È semplicemente g di t. Quindi g per t è l'andamento della velocità in assenza di fluido. La velocità crescerebbe linearmente nel tempo, aumenterebbe sempre più. Quindi se voi siete in assenza di fluido, e alzate e, e cadete acquisterete sempre più velocità in presenza di un fluido viscoso con proprietà che dovrò poi dire più avanti la velocità inizialmente cresce come direbbe Galileo ma poi si discosta sempre di più fino ad arrivare a un valore mg diviso b se prendete due corpi che hanno la diversa massa diversa massa in assenza di fluido seguono esattamente la stessa retta la velocità non dipende dalla massa ma in presenza di un fluido dipende dalla massa perché la velocità limite è mg diviso b come mi chiedeva il vostro collega a parità di g e a parità di b corpi che hanno massi diversi avranno velocità limiti diversi ok? va bene Mi raccomando da questa velocità tiratevi fuori qual è la posizione come si fa? Fatelo fatelo, se volete fate anche la versione che parte da, parte da zero, quindi se questo è l'asse dell'X, questo, questo è l'asse dell'X, metto la x positiva a se basso e questo è l'origine, fate l'esercizio di calcolare la posizione, sapendo che inizialmente si trova qua, fermo, quando, do, che velocità avrà, quale posizione avrà in un generico istante t? Fatelo, calcolatelo, lo chiederò a un orale o uno scritto. Dovete fare questo integrale, è semplice. Va bene, facciamo questa legge oraria qua. Come vedete ormai questa è fisica, eh? sto anticipando un sacco di cose perchè le cose che devo fare non sono banali e prima li sentite meglio è, silenzio, Shhh. Shhh. nei concerti, non so di Mozart, Bach all'inizio la gente si muove, le sedie si siedono e il maestro è là in attesa che ci sia silenzio in sala, E lentamente c'è il silenzio è stato così, poi qualcuno <coughs> mi ha voglia di girare e strozzarlo, no? applicare un momento torcente al corpo. <ride> Facciamo un moto nel piano, Fare vale piano la lavagna. Scrivo la legge oraria. <coughs> Facciamo così. Anzi, vi do le accelerazioni. L'accelerazione nella direzione x sia 0 e l'accelerazione nella direzione y sia g. Una costante. Questo sia l'asse x. Questo sia l'asse y. Così vi abituo a disegnare in maniera strana, quindi supponete adesso che questo sia l'accelerazione e io vi do uh, due pezzi di informazioni, vi do la posizione iniziale e la velocità iniziale, quindi vi dico che inizialmente la particella si trova qua, quindi inizialmente x di 0, cosa intendo per x0? Intendo x parentesi t uguale a 0, t non lo scrivo più. Magari questa è l'ultima volta, o una delle ultime volte. Eh? Supponiamo che sia 0, che y0 sia 0, quindi la posizione <ride> iniziale sia 0, questa è la posizione <ride> iniziale si intende. Velocità iniziale, quindi con la posizione iniziale visto che la posizione è un vettore devo dire x alla coordinata y la velocità iniziale la velocità è un vettore devo dire la vx e la vy quindi supponete che lui abbia velocità nella direzione x iniziale cosa intendo con questa notazione? intendo la, la componente x della velocità quando t uguale a zero immaginate che sia... Eh, facciamo così una costante, e supponiamo che sia positivo, cosa vuol dire? Positiva, che al passare del tempo la componente x aumenta, si sta spostando verso destra, la componente x sta andando di là, e la componente y della velocità sia, che so, 0. Quindi inizialmente la particella è qua, e se io disegnassi una freccia a rappresentare il vettore velocità, come, lo, come sarà? il vettore velocità è velocità iniziale è uguale a vx0 nella direzione x e 0 nella direzione y questo è il vettore iniziale d'accordo? quindi se io volessi disegnarlo magari con bel colore arancione la freccia della velocità iniziale è questa, è una freccia che è in questa direzione questa qua quindi rappresenta la velocità iniziale ok È una, beccia, è una freccia nella direzione x va bene quindi io vi do la posizione iniziale vi do la velocità iniziale e vi chiedo di uh, dirmi cosa succede cosa succede a x in del tempo Cosa succede a y in funzione del tempo? E qual è l'aspetto della traiettoria? Ok, x in funzione del tempo è facile perché x nell'istante t è uguale a x iniziale che in questo esercizio vale 0. Anzi, non mi piace questo x, eh, faccio la traccio così. Track, ok. In questo esercizio vale 0 perché parte qua. Più l'integrale di chi? Della velocità nella direzione x pensata come funzione del tempo. Più? Sfogatevi 5 secondi in tempo di finire di cancellare. Finito lo sfogo? La derivata dall'integrale della velocità integrale della velocità della, della componente x velocità nel tempo dall'istante iniziale all'istante generico qual è la velocità nella direzione x guardate in funzione del tempo um, voi qua cosa vedete? Cosa vedete? Che l'accelerazione nella, nella direzione x quant'è? Quindi ho saltato un passaggio. Sì. Prima di poter fare questo io devo dire, sapere cos'è questo, no? Quindi in realtà io devo partire qua, devo partire da, da, da, dalla conoscenza dell'accelerazione, da questa qua è una cos...quanto vale? Ho detto è zero. Quindi la velocità nell'istante generico perché è quello che io devo mettere qui. L'integrando qui non è ancora noto finché non integro quello, no? Quindi la velocità nell'istante t è uguale alla velocità iniziale e questo in questo esercizio è diverso da zero ed è positivo più l'integrale dell'accelerazione. Ok? Ma l'accelerazione è la funzione zero. Quindi io vi sto chiedendo qual è l'area sotto la funzione nulla? Area nulla. Quindi questo qui, essendo, essendo questo 0, questo è banalmente la velocità iniziale, cioè la velocità in funzione del tempo non sta cambiando. Se io facessi il grafico in funzione del tempo, della velocità nella direzione x, è una funzione che è così. Ah, scusate, ho bevuto il protocollo, un po' di co 2 D'accordo? quindi la, la velocità non sta cambiando più a questo punto, questa è la velocità del fissure di tempo, metto questo qui e posso proseguire col calcolo quindi ho x di t che è uguale a questo abbiamo detto che è uguale a 0 in questo esercizio e questo come potete vedere l'abbiamo fatto nell'altro ora è questo, molto semplice no? Shh! molto semplice quindi accelerazione x uguale 0 implica che la velocità è semplicemente la velocità iniziale, non cambia, e questo implica che la, che la, la posizione è questa. Facciamo adesso la coordinata y. Questo è come varia x in funzione del tempo. Ok? Adesso facciamo la coordinata y. Parto dall'accelerazione. E l'accelerazione è invece un valore, come l'ho chiamato? G. Ssh, è G. Quindi la velocità nell'istante t è uguale alla velocità iniziale, che ho detto che vale 0, quindi questo non c'è, più l'integrale di questa funzione qua g, in funzione del, uh, sto integrando la funzione che di fatto non dipende dal tempo nel tempo, da 0 a t, è abbastanza evidente che questo è uguale a gt, okay? Quindi adesso la velocità del tempo è una funzione che cresce linearmente nel tempo avendo questo posso finalmente dire cos'è la y è uguale la y iniziale, che in questo esercizio vale 0 perché parte dall'origine, più l'integrale di questo. <coughs> Adesso vediamo se suona tra 10 minuti, come dovrebbe. E questo y di t è uguale a un mezzo g di quadro. Che è l'area di questo triangolo qui? PG di T e quindi è un mezzo base per l'altezza. Quindi abbiamo questa situazione. Cosa cancello? Cancello qua. No, questo è meglio tenerlo. scrivo qua: vicini 1-1, vicini, vicini. Vedete? Cosa ho fatto? Ho considerato l'accelerazione x l'ho integrato per avere la velocità x e lo, per avere la variazione della velocità x e ho integrato la velocità per avere la variazione x hm? Ho fatto la stessa cosa la coordinata y Ho l'accelerazione y e integro per avere la velocità e integro la velocità per avere la posizione quindi sono arrivato a concludere qual è la legge oraria della coordinata x e della coordinata y, però avendo scelto all'inizio dell'esercizio delle condizioni iniziali. E quali sono? Che partiva qua, quindi il vettore posizione è il vettore nullo, perché inizialmente è lì, e la velocità è per di là. E nell'istante iniziale dov'è l'accelerazione? Se io vi chiedessi di disegnare con la, qual era la convenzione giallo, era l'accelerazione. Com'è l'accelerazione? l'accelerazione eccola qua questa è l'accelerazione se io vi chiedessi di disegnare la freccia accelerazione come la disegnate negli iniziale è una freccia che per di qua perché puramente la direzione y ok che traiettoria segue la particella questa è una cosa che faremo almeno un'altra volta cancello un po cos'è la traiettoria, io voglio la curva che la particella segue, silenzio, se no do per scontato che l'avete fatto, so che alcuni di voi l'hanno fatto, liceo scientifico almeno un liceo scientifico decente allora dovrebbe far ragione prendo la prima, eh sì. inverto, quindi dalla prima scrivo la t come x diviso vx0 Questo è interessante perché mi dice che io potrei sapere quanto tempo è trascorso misurando la coordinata x Quindi la misura della coordinata x è una specie di orologio So quanto tempo è trascorso non appena misuro la coordinata x della particella, perché quando x vale 0 è a t uguale a 0. Al passare del tempo la x cresce linearmente, quindi se, so che la, se misuro che la coordinata x è raddoppiata, so che è passato un intervallo di durata doppia, no? vi Mi seguite? Misurare x corrisponde a sapere quanto tempo è trascorso, è quello che è scritto in questa equazione qua. Prendo questa e la metto qui quindi ho y che è funzione si sì, del tempo ma il tempo è funzione di x mm? quindi è questo un mezzo g t al quadrato ma t è questo quindi ho x quadro mm? meglio far così perché intendo di scrivere in questo modo un mezzo g diviso vx0 al quadrato x al quadrato cioè questo è del tipo ax quadro cioè la y che a ben guardare la sto pensando con la funzione di x è una parabola è una parabola e se a è maggiore di 0 come lo è che cos'è a? a è uguale a un mezzo g vx0 al quadrato a è maggiore di 0 perché g è maggiore di 0 e vx0 al, quadra Vx al quadrato è maggiore di 0 2 è maggiore di 0 quindi a è maggiore di 0 quindi come si apre questa parabola? si apre in che modo? si apre così eh? adesso guardate com'è fatta la A a parità di G guardate queste parabole qua in cosa differiscono? guardate l'espressione della A è un mezzo G diviso Vx0 al quadrato quindi differiscono dal valore di vx0 ok? Quello che ha vx0 maggiore è quello che in curva meno D'accordo? Quando, quando vx0 fosse 0 guardate qua vx0 uguale a 0 vorrebbe dire che a è infinito e a è infinito è una parabola del genere dove la particella va giù dritto cioè una parabola che è questo è quando, questo qui è quando a vale 0 quando va a è qualcosa, a è ancora più grande a ancora più grande, A infinito, questo è A uguale a 0, questo è A1, A2 e avete quindi che A2 è maggiore di A1, ok, che è maggiore di 0, d'accordo? Quindi avere velocità nulla vuol dire che va giù dritto, <sussurra> se voi non lanciate con la velocità orizzontale lui va giù dritto, è una parabola con una A infinita, se invece mandate con una velocità pazzesca molto grande con l'università orizzontale molto grande la A diventa molto piccola Infatti se la A fosse 0 la particella andrebbe così cioè non cadrebbe andrebbe dritta Siamo d'accordo? Questa è cinematica, ovviamente allude a fisica no? Allude a fisica quindi i, i, um, Se voi volete sparare un, un proiettile a un castello nemico o a un nemico avete mai sentito parlare alzo zero? Eh? Quindi voi avete il canone e se il proiettile è molto veloce, praticamente voi potete sparare con una parabola che è molto molto poco cadente. Eh? il proiettile va quasi orizzontale Per andare rigorosamente a orizzontale deve dare una velocità infinita, no? Se questo fosse infinito, allora questo sarebbe zero e zero vorrebbe dire che se ne, ne va così. <ride> Chiaro? Le vedete? Anzi, mi fa vedere in mente un filmato su YouTube che ho visto qualche anno fa. Uh, dovete sapere, eh, beh lo saprete, ma no, eravate piccoli. Quando ci fu la, la, la seconda guerra in Iraq quello che buttarono il Blue c'erano molte polemiche, no? Allora i francesi erano contrari alla guerra e gli americani si sono poi risentiti perché nella prima guerra del Golfo erano tutti favorevoli, fu una guerra, come si dice, coalizione, e invece nella seconda guerra molti paesi dissero no, poi po' ipocriti. Cosa è successo? Gli americani si sono risentiti. Alcuni americani patrioti invece di chiamare le patatine che noi li chiamiamo French fries, le fritte francese, li chiamavano freedom fries, cioè tolsero la parola French. E circolarono su YouTube parecchi filmati che sputtavano poi i francesi, e ce n'è uno molto carino dove c'erano questi. Uh, era un filmato tecnico di un nuovo lanciarazzi delle, della tecnologia francese. Allora, vedete i due. Uh, quello che tiene il. il uh, il bazooka, che non è così, è il suo aiutante. Allora il, vedete in lontananza il bersaglio di un caro armato, in <ride> primo piano questi due soldati francesi, questo uh, lancia missile high-tech, è finito allora. E a un certo momento il filmato scorre e dura 45 secondi, e vedete il cursore del tempo che scorre, e cosa succede? A verso il 40 secondo, finalmente l'assistente dà il colpo sul e quello ti il gletto <ride> <ride> stati fortunati perché se esplodeva era un cioè ci ha fatto sì no un, due metri cioè evidentemente la velocità con cui è uscito era così basso che ha fatto la parabola così ok? Vabbè, io ho riso come un matto perchero <ride>